Che cosa sarebbe urgente in questo momento, nel senso che dobbiamo far partire delle restrizioni, non so neanche se prima o subito dopo Natale, cosa bisognerebbe fare subito, Ma, visto guardi, il balzo dei se contagi? Fossi stato, se fossi stato lì presente gli avrei chiesto che fino ha fatto l'immunità di greggio. Eh? Ma perché? <ride> Con la quale hanno veramente eh, confuso gli italiani fino a pochi mesi fa. In che e poi di avere chiesto, ma allora questo Green Pass impostato così in questa maniera funziona o meno? Perché io penso che questi 36.000 casi sono la dimostrazione chiara, lampante, che la politica sanitaria incentrata col Green Pass ha fallito. Come avevo detto, il Green Pass non è una misura di sanità pubblica e i vaccini da soli non bastano.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 basta, ne creda, in questo momento non c'è, poco altro da fare. Io, io avevo in programma di andare a Torino dai miei, ma dato che una parte della mia famiglia è stata appena contagiata eh, da una persona che aveva appena fatto la terza dose, eh, non ci posso andare perché ovviamente sono tutti in isolamento. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui, lei, muore. Questo è... Oh, ma c'è stata una piaccia culo questo? No! No? No! mi sono tanta. Per quanto riguarda il governo mi auguro che Tiaretta Crisanti eh, che la smetta di trasmettere questo messaggio ormai chiaramente eh, non solo fallace ma anche controproducente di rassicurare normalità e tranquillità ai vaccinati anche con terza dose sappiamo che non moriamo o Oh, insomma abbiamo pochissime possibilità di morire di Covid o di finire intubati, ma il fatto di continuare a dire che gli ambienti eh, frequentati dai, propri, dai titolari del Green Pass sono ambienti sicuri è una fandonia che eh, continua a incentivare i vaccinati a non prendere precauzioni perché si ritengono invulnerabili, mentre invece sono contagiabili e possono contagiare altri. Quindi io spero che Allora, con qualche minuto di ritardo, ma va bene lo stesso, buonasera a tutti, ma succede, è l'ultimo giovedì, speriamo che da giovedì prossimo si parta alle 9 in punto, evviva, anche perché eh, ragazzi, eh, qua il tempo vola e da discuterne ne abbiamo tanto, tanto tanto. Andiamo subito, prima di lanciare il servizio, vado a presentarvi gli ospiti, a partire dalla mia sinistra c'è... Nicola Longo, buonasera. Buonasera a tutti. Nicola Longo, eh, io non ho messo il sottotitolo per dire ti occupi di energia. Sono consulente energetico. Esatto. Poi abbiamo il dottor Romano Vicentino, un biologo, sì, biologo. con il quale affronteremo proprio problemi delicatissimi inerenti a questo vaccino e a questa situazione che stiamo vivendo oggi. Buonasera anche al... L'incommensurabile Tony Costalunga. Ciao, Tony. Ciao, Vito. Metti Come davanti qui. Quel... Sei sempre stanco e tu ti metti il braccio sempre cioè, dietro. D'altra parte, quest'ora qua di solito sono già minimo minimo un'ora che sto dormendo. <ride> La preoccupazione mia è quella di non mettermi in trasmissione. Ecco, è un imprenditore Tony Costalunga, ma molto presto vedrete anche il nome e il sottopancia. E buonasera anche a Giorgio Bracesco imprenditore buonasera anche lui? Anche con lui parleremo anche di energia di cose importantissime gas aumenti quello che stanno vivendo e vivranno fra un paio di mesi gli imprenditori in remoto anche prima di un paio di mesi vabbè poi sentiremo abbiamo vediamo se c'è c'è il sindaco di Avano Terme Federico Balberato ci sei buonasera Buonasera a tutti, grazie dell'invito, ciao Vito. Dovere, ciao ciao Federico. Poi abbiamo il dottor Massimo Quezzel. Buonasera Massimo. Devi accendere però il tuo microfono, altrimenti non ti sentiremo. Accendi il microfono. Buonasera a tutti, Buonasera a tutti. chiedo scusa del... del... Sei distratto. Sì. Sta... Era distratto di... ma mi veniva da sorridere col tuo inizio Vito che abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo e io eh, so il perché ecco bravo poi abbiamo uh, Lucio che ha pagato. buonasera Lucio Lucius anche tu hai problemi con il microfono, accendete i microfoni ragazzi cosa avete stasera Lucio non ti sento tutti. eh? ci sei? impossibile. Impossibile. Speriamo che siano... non ti sento, non ti sento. E poi abbiamo l'avvocato, c'è l'avvocato Gianfranco Amato, è già arrivato? Sono qua. Non ti vedo, avvocato. Sì, sì, sono qua. Mi vedi? No. Io ti vedo. Ma lo so, però ragazzi, io non lo vedo. Comunque adesso sì, sì, vedremo. Lo vedo, eh. Noi lo vediamo. Non ti... Io lo vedo. Ecco, eh, vedo adesso anche. ti vedo. Benissimo. Come un bel maglioncino nero. Sì, nero. Sì. E poi abbiamo l'amico indipendentista, Michele Favaro. Buonasera. Buonasera direttore, saluto i suoi ospiti, tutti i telespettatori. Grazie dell'invito. Allora, ragazzi, partiamo con questo, io l'ho chiamata la copertina. Abbiate pazienza che poi chi vuole può entrare a discutere, a parlare.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 Quindi io spero che presto venga rivista questa cosa del Green Pass che non sta in piedi perché è una misura politica e non sanitaria, fare finalmente qualcosa nelle scuole e nei mezzi pubblici dove purtroppo non è stato fatto niente e credo che quelli siano tra i cluster più importanti anche se poi il nostro ministro i dati della scuola continuano a non tirarli fuori. Ecco questa è la copertina, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma l'ho fatto per così, no? Per, um, uh, per far sì che, che non ci siano tante, uh, tante cattiverie ancora da dire su Green Pass, su non Green Pass, fra quelle che hanno fatto, fra quelle che hanno fatto, basta, non se ne può più, non se ne può più. Cominciamo con uh, l'avvocato, poi il biologo, poi chi vuole intervenire, ragazzi può farlo eh, avvocato Amato io l'ho messo così tanto per no? per sorridere per sdrammatizzare ecco bravo il termine che mi, non mi sovveniva per, voglio dire ai nostri amici che se vogliono eh, mandare qualche messaggio 393 3344 567 a vostra disposizione mi raccomando interventi Brevi, eh, avvocato, prego. Sì, sì. Il, mio, il mio maglioncino, eh, Vito, non è nero per questioni politiche, ma rispecchia l'umore degli italiani in questo momento, gli italiani che ancora hanno conservato un briciolo di buonsenso, perché eh, è giusto anche drammatizzare, stiamo vivendo un periodo nerissimo, eh, perché come dicevi tu, eh, tutta questa vicenda del Covid, Green Pass, vaccini, io ho, ho tanto l'impressione che sia una micidiale arma di distrazione di massa. Eh, è molto comodo al potere, perché così non si ragiona dei, di alcuni problemi che sono altrettanto drammatici, pensiamo per esempio all'economia, e non si ragiona del fatto che eh, vogliono farci fallire o di, di fatto noi siamo già falliti l'Italia è un paese che è già tecnicamente fallito eh, aspettiamo soltanto un'autorità che lo certifichi eh, lo, lo dico buttando così una prima suggestione a questo tipo di, eh, di interventi eh, i fantomatici, i miliardi del PNRR, questo Piano Nazionale di Resistenza, Resilienza e Compagnia, non tanto. Eh, in realtà non, io ho la, tanto l'impressione che non arriveranno mai, non arriveranno mai perché sono, condizio, sono subordinati a una condizione impossibile, oggettivamente impossibile, cioè eh, i tre tipi di riforme che l'Europa ha, ha preteso e spieghiamolo anche ai nostri telescoltatori. Perché... Un po' alla volta eh, facciamo interventi brevi, ho detto, poi in un secondo momento le spieghi, tieni a mente quello che devi, eh, che devi dire, perché è giusto spiegarlo quali sono. Ma io voglio sentire intanto così questa sdramatizzata, perché so che anche, per esempio, il sindaco eh, Federico sta facendo delle cose interessantissime ad Avano. L'ultima, qual è il sindaco Guarda, è la notizia... Dato saluto tutti gli ospiti. Io, come sapete, sono isolato da qualche giorno. Sappiamo, sappiamo. Eh, ecco, è una notizia di oggi. Noi abbiamo eh, una graduatoria della Regione Veltro che ci ha assegnato 1.150.000 euro per la sistemazione di alcuni alloggi di edilizia Popolare. Abbiamo partecipato a questo bando della Regione. Questi sono fondi del TNRR che arriveranno e per i quali c'è già l'assegnazione quindi è vero che i tempi erano ristrettissimi abbiamo dovuto fare i salti mortali naturalmente perché i paletti, i requisiti non erano facilissimi da rispettare però il, risultato, il primo risultato concreto a cui ne seguiranno anche altri faccio presente che anche dai fondi EPNR PNR arriverà un paio di milioni per una costruzione di una casa di comunità per i nostri servizi sociosanitari ad Abra quindi per quanto mi riguarda il viatico, per quanto non facile da seguire per l'amministrazione, ne possiamo parlare anche dopo perché ci sono dei limiti oggettivi che le amministrazioni devono superare e non sempre sono in grado di farlo, ma ritengo che sia una, una misura che vada accompagnata anche da alcune facilitazioni per le amministrazioni proprio perché altrimenti con gli organici che abbiamo e con le limitazioni all'assunzione di personale qualificato è evidente che rischiamo di perdere un'opportunità invece che è da, a mio avviso da un'occasione storica perché il tema certo. del patrimonio pubblico il tema del, di alcuni eh, aspetti fermi da molti anni vorremmo che si sbloccassero anche con queste misure. Certo, allora ehm, prima c'era Massimo Quezel che eh, voleva ehm, fare una non dico un'osservazione ma voleva dire qualcosa a proposito di ciò che è stato detto dall'avvocato amato dimmi massimo cosa c'è eh, no io vabbè sono d'accordo con quello che ha detto anche l'avvocato ma volevo commentare un attimino il video che hai mandato in apertura vito che si sì. ha detto l'avvocato serve per sdrammatizzare, però eh, fa, fa, fa arrabbiare anche vedere quelle cose e così buttarla anche in ridere, perché io non, non posso accettare, o meglio, lo accetto da, da uno che trovo nel bar che mi dice eh, le cose che ha detto il, il Presidente del Consiglio. Un Presidente del Consiglio incaricato deve avere capacità diverse dall'uomo del bar e non si deve permettere di dire cose che sono facilmente sconfessabili, perché quello che ha detto ovviamente non è, non è vero, ma insomma, lo sanno tutti. E quindi io come posso da italiano fidarmi di chi si comporta in questo modo e ci racconta le cose così eh, come fosse anche una presa in giro perché pensa che noi italiani siamo tutti ormai lobotomizzati, non riusciamo più a ragionare con la nostra testa ormai il, il, il, il dogma è eh, farsi il vaccino, siamo bombardati dai mass media e dalle televisioni e dai giornalisti con eh, questi discorsi in televisione si vedono solo ed esclusivamente quattro o cinque eh, esperti, virologi o medici o quelli che siano, che hanno il, il, il, il potere assoluto, la parola assoluta e tutti gli altri che vogliono così entrare in un contraddittorio o in un confronto vengono bloccati, derisi eh, e come posso dire, inizia la Messi, messi, anche, se, eh, anche se hanno gli stessi titoli dei medici esperti, così che vengono ormai, che ormai sono diventate vecchie par eh, e che vengono tutti i giorni a dispensare dei consigli, no? e poi vediamo invece quello che sta accadendo. Fortunatamente, dopo due anni comincia a farsi un po' di luce un po' di chiaro sta venendo avanti il tempo è galantuomo e quindi eh, io credo che arriveremo alla fine e anche a una verità di tutto quello che sta accadendo che ha distrutto un paese, ha distrutto un'economia ha distrutto migliaia e migliaia di imprenditori di partite IVA che sono veramente allo, alla, alla, alla canna del gas Ormai. fra poco arriviamo anche a parlare perché la prima, la prima ora parliamo di questo, la seconda invece parleremo del caro Uh, diciamo gas e elettricità che sta per arrivare perché adesso non ci siamo accorti di nulla qualcuno dice vedrete a marzo abbiamo un consulente qua eh, invitato a questa a posto, ma ne parliamo dopo prima però eh. rapidamente sentiamo il uh, dottor uh, romano Vicentin su quanto abbiamo detto perché io ho ricevuto parecchi messaggi anche da lei in cui si diceva che siamo in una situazione eh, triste, insomma, qua sì, c'è bisogno... triste e comica, perché... Ma perché? Eh, no, io eh, ho fatto delle riflessioni praticamente che sostanzialmente fanno un po' il quadro eh, proprio della, del caos che stiamo vivendo in questi giorni. Cioè vediamo che le code eh, di, questi, di queste persone che devono comunque, anche se sono vaccinate questa è la, diciamo così, la presa in giro, devono farsi il tampone. Ricordiamo che fino a poco tempo fa questo praticamente non, non serviva. Il problema, io faccio soltanto, allora io eh, diciamo così, mi presento in un certo senso, cioè io ho fatto eh, diversi lavori sempre come nell'ambito della, della biologia. Per cinque anni ho lavorato in un'azienda eh, che praticamente eh, faceva test diagnostici che poi eh, vendeva, tra virgolette, insomma, ai, agli ospedali, ai trasfusionali, eccetera. Quindi quando ancora a gennaio eh, dell'anno scorso, subito dopo la diciamo così, la notizia bomba di questo virus che arrivava eh, cattivissimo da Wuhan, dopo un mese c'erano già i tamponi, ma se voi vi ricordate il caro professor Palù, prima ancora che lui diventasse pre presidente dell'AIFA, aveva detto che i tamponi non, er non, non, non avevano neanche ancora ricevuto il timbro perché praticamente non erano certificati allora, eh, questo discorso qua, io sinceramente, siccome ci ho lavorato in mezzo, me ne sono accorto subito che era eh, praticamente impossibile che tu trovavi il virus, dopo un mese gli mettevi sul mercato milioni di eh, test validi. Impossibile. Eh, infatti, cos'è che sta succedendo? Sta succedendo quello che in America, così parliamo di cose pratiche, reali, il tampone molecolare è fuori legge. Lo hanno tolto. La, la, la FDA non l'ha più approvato quindi adesso loro faranno degli altri test da noi ancora viene considerato il tampone di riferimento ma è una, ma è una pura follia quindi praticamente quello che noi stiamo vedendo oggi è esattamente la, la strategia cioè è il, la, il risultato di questa strategia folle di cui loro però sapevano già tutto perché parliamoci chiaro di queste cose qui eh, chi eh, ha deciso di fare questi test eh, sapeva già che erano test fallaci quindi praticamente adesso ci stiamo meravigliando che eh, si fa un milione di tamponi su un milione di tamponi si trovano 100.000 persone praticamente eh, contagiate che però sappiamo perfettamente che l'80% di queste persone contagiate non hanno quasi niente allora il vero problema è che perché? Perché i tamponi, chiamano così i test, sono stati fatti male. Siamo sicuri di quello che diciamo, dottore, perché guarda che sì, qui siamo sì. di fronte allora io, a migliaia ripeto, di persone, siamo a livello personale. Allora, eh, allora io, eh, io dico per tec tecnicamente, sono fatti male. Perché lei mi ha detto anche, mi ha detto, c'è cioè, la paura doppia anche... Per i danni da dosi ripetute di vaccino. Sì, allora... Pratica, per, per, per perché, allora, facciamo dei flash. Abbiamo... La situazione è... Gente arrabbiatissima... Con, cioè, chi è, chi è stato eh, vaccinato... Che si trova a casa con il, con, con il, con il tampone positivo... Senza sintomi, magari. Troviamo... Dall'altra parte chi... Eh, ha, cioè, adesso cos'è cos che, che sta capitando? Sta capitando che sta uscendo questa, questa bellissima Omicron... Che poi era già prevista, praticamente... La quale hanno già detto che praticamente eh, sarà eh, difficilmente copribile dai vaccini attuali, perché già si stima che il vaccino attuale perderà come per la Omicron il 30%. Quindi eh, faccio un, un breve troppo, fermiamoci. Rimando. Vabbè, okay. eh, rimandiamo perché no, ho no, detto, no, due o tre minuti non di più. Perfetto. Sentiamo Costa Lunga. Come stai vivendo questi momenti? Ma è tranquillo, io non ho problemi, In officina, i ragazzi sono vaccinati, chi non si vaccina si va a fare il tampone, non ci sono problemi. Io continuo a ripeterlo da quantomeno una sessantina d'anni, a parte che non volevo parlare del Covid, ma da una sessantina no, no, d'anni, da sento parlare che ogni inverno ci sono le influenze, da due anni a questa parte l'influenza non esiste più, esiste solamente il Covid. Ci sarà qualcosa la gente ci do, si deve mettere in testa, che, si de, che deve ragionare con la propria testa, non ascoltare solamente le televisioni, perché le televisioni, finalmente a casa mia, le televisioni sono tutte quante spente, che non se ne può più. Bracesco. Covid, Covid, Covid, Covid. I problemi sono altri che dopo ne parlerò. Dopo, dopo parleremo, dopo parleremo. Bracesco, prima un rapido, perché poi non voglio più parlare, di, però eh, ragazzi è l'argomento del momento, siccome le altre parti non fanno altro che tempestare vaccinati, vaccinati tutti contro quelli che dicono almeno ragioniamo, cerchiamo di capire non è possibile, quindi una panoramica che poi veniamo a parlare dei problemi, proprio problemi veri che stiamo per affrontare in questo periodo Bracesco, rapidamente eh, il problema è generale, ce l'abbiamo tutti i nostri dipendenti sono 95% vaccinati e 2-3 hanno il tampone e sono regole al lavoro ovviamente io sono, ho preso il covid l'anno scorso a novembre molto leggero perché avevo una tosse che mi disturbava dopo una settimana mi sono stancato e mi sono ricoverato cioè sono andato all'ospedale a farmi degli accertamenti e mi hanno ricoverato perché ero positivo dopodiché sono stato una settimana all'ospedale ma tranquillamente stavo benissimo a parte questa tosse che poi mi è passata e dopo 10 giorni ero già negativo 10-11 giorni e che ero già a casa fra l'altro anche no? io ho fatto il vaccino perché secondo me è l'unico modo non l'unico, è un modo per dire forse andrà meglio andrà meglio anche la mia famiglia ha fatto il vaccino io ho fatto anche già la terza dose fra l'altro e ho fatto solo due punture perché la prima era il, la corrigione del covid no? Però voglio dire, ognuno ha le proprie idee, il, mio, il, il nostro problema dei comuni dei cittadini come, come lo sono io e come lo siamo noi, è che, non, che non abbiamo, tutti dicono il contrario di tutto, e tutti dicono il contrario di tutto di prima, cioè fai anche fatica ad andare avanti, io sono un pro vaccino, io so, mi sono vaccinato tranquillamente, non ho nessun problema, nessun sintomo, conosco centinaia di persone fate le vaccino, sono tutti, tutti, tutte bene, stanno, giusto? Però il problema è che tu vai avanti dicendo speriamo che vada bene. Mi spiego? Che, che, che è tutto dire, ok? Però cosa possiamo fare noi, noi noi cittadini, voglio dire? Ho capito. Cerchiamo di tutelare la tua famiglia e l'azienda. Certo. Perché alla, alla fine l'azienda, famiglia, famiglia e azienda sono delle parole... Certo. avanti pari passo, eh. Certo, non è certo. che... Luce che ha pagato... Ciao, buonasera. Ciao. La tua impressione... Te, sì. sì, sì, perfetto. Ma la mia impressione, come ti ho già riferito, è che... Io guardo, io guardo i dati, sentendo... Eh, cioè, ci hanno detto, se non sbaglio, eh, vacciniamoci tutti perché poi a fine anno trascorreremo il Natale, il Capodanno, feste, ristoranti, hotel... Boh... Adesso io che lavoro nel settore eh, de, de, de, de, dell'accoglienza eh, con gli hotel e con i ristoranti i miei clienti mi chiamano, avevamo già comprato tutto per fare la festa di Natale per fare il cenone, per fare l'ultimo dell'anno e abbiamo le disdette avevamo 300 persone, ne abbiamo 50 allora io ripeto che non sono né un biologo Né un, un infettivologo, né un sono un semplice artigiano con il diploma di ragioniere, ok? Io faccio un ragionamento. Ma se il 90% delle persone si è vaccinate, poi volete rinchiudere in casa e quel 10% che non si è vaccinato, bene rinchiudetelo, ma mi spiegate allora perché tutti, ci sono tutti questi positivi tra i vaccinati io parlo di dati cioè ti parlo Vito te l'ho già detto anche eh, due giorni fa la squadra di calcio di mio figlio quindi non per sentito dire 20 giocatori 9 positivi di questi 20 giocatori qua 17 sono vaccinati con doppia dose 3 non sono vaccinati e di 20 giocatori 9 positivi 9 positivi. Allora, e questi 9 positivi qua sono tutti vaccinati. Ho esempio: tutti i giorni, un altro dipendente ci chiama col suocero con tripla dose. Tripla dose a casa con il COVID. Ma, ma mi spiegate? Allora, io ripeto, io guardo i numeri: i numeri che ci hanno promesso da Draghi da Bassetti, da tutti questi superstar della TV che ci sono adesso che non ho capito, sono in TV 24 ore al giorno, non so quando vanno a lavorare, ma tutte queste sicurezze che hanno infuso nelle persone, che hanno messo il terrore nelle persone per andarsi a vaccinare, perché diciamolo chiaro, io rispetto chi si va a vaccinare perché ha paura, però hanno fatto questo terrorismo che molte persone si sono dovute vaccinare per il lavoro, per i ricatti tutti i giorni, adesso ricattano le famiglie perché non possono più andare a scuola, i figli o in autobus, ma stiamo scherzando? Ma non abbiamo ancora superato il limite? Allora l'imprenditore che ha appena parlato, che lo saluto, io dico, ma, ma scusate, quando lei mi dice ma cosa possiamo fare noi? Ma sarebbe ora, sarebbe ora, ripeto, che voi imprenditori, noi imprenditori, alzassimo la testa e cominciassimo a dire qualcosa perché qua ne sta andando di mezzo tutta l'economia mi scusi eh perché qua è un indotto che il turismo non possiamo giocare scherzare col turismo mi riferisco anche al sindaco di Avano che è sindaco di una bellissima città che vive di turismo non possiamo continuare a giocare con, o a scherzare con questi proclami che poi non vengono rispettati allora di chi è colpa dico io Sarà colpa di chi, ha, di chi ha promesso il miracolo dei vaccini e invece non funziona? Possiamo dirlo, non funzionano questi vaccini qua e questi green pass e questi restringimenti della libertà che hanno messo non sono funzionati. Cosa volete fare a questo punto qua? Diciamoci bene le cose, non funzionano. Allora meglio a questo punto che... Che venga, che, che venga aperto con le regole, con le distanze, con le mascherine, va bene, ma lasciateci vivere perché qua l'economia, soprattutto delle piccole imprese, a parte Amazon e le grandi multinazionali che vendono, che anzi sono contenti che stiamo in casa perché loro allora prendiamo il telefonino, ci ordiniamo eh, la, la berrettina, ci ordiniamo anche la spesa per internet, così, ma... Le piccole imprese hanno bisogno di lavorare e gli imprenditori e gli operai hanno bisogno di lavorare finiamola con questo terrorismo qua che tra l'altro non ha portato nessun beneficio perché i numeri sono questi. Dopo un anno con il 90% delle persone vaccinate siamo qua che pensiamo ancora di chiudere. Quindi io dico che qualcuno è ora che comincia a pagare gli sbagli che ha fatto. Sentiamo adesso Michele, prego, Favero. Poi incominciamo. E... Buonasera direttore, saluto Lucio e condivido ogni parola di quello che ha detto perché eh, proprio analizzando i numeri noi possiamo dire semplicemente che la famosa immunità di gregge, lo scriveva il Corriere della Sera l'anno scorso, doveva essere raggiunta con il 70% di persone vaccinate. Siamo arrivati al 90%, almeno così dicono, e la situazione è peggiore rispetto all'anno scorso, anche se ci sono, Ma sempre stati no. ufficiali, peggiore, meno no. ricoverati. Il fatto no. è allora che non hanno risolto nulla. Altra cosa ancora, eh. e secondo me ancora più grave, hanno messo la mascherina obbligatoria adesso FFP2. Perché? Sì. Perché evidentemente quella mascherina chirurgica non serviva a nulla perché eh. hanno introdotto la FFP2. Eh, anche questo non ce l'hanno detto perché la scienza quella seria dice che i vaccini hanno un'efficacia di 4 mesi e hanno dato un green pass che dura 12 mesi quegli 8 mesi scoperti hanno fatto in modo che chi usando cioè, essendo così sicuro di non contagiare nessuno perché tanto io ne ho conosciuti di persone che dicevano meglio sono vaccinato posso andare dove voglio senza usare la mascherina di fatto hanno poi diffuso il virus e ci sono delle responsabilità ben precise su chi ha fatto comunicazioni fallaci e sono i nostri politici, evidentemente. E, e i CTS non hanno fatto proprio nulla per salvaguardare queste persone. E agli inizi poi dell'anno scolastico, non mi sembra siano stati incrementati gli autobus per portare gli scolari no. a scuola. Così come ricordo che dovevano essere implementati del 50% e più le terapie intensive. Anche questo non credo e non mi risulta sia stato fatto. Allora dove sono finiti i soldi? Poi ci si lamenta perché le terapie intensive sono quasi piene, quasi esaurite. Rammento che negli ultimi dieci anni l'unico ministero che hanno sempre tagliato è stato quello della sanità pubblica e lì hanno fa sempre fatto tagli. Adesso ci lamentiamo perché gli ospedali purtroppo non possono più gestire questo, queste, queste emergenze. È logico che se continui a tagliare sempre e solo sulla sanità pubblica ci troviamo su queste condizioni. Però ripeto c'è una responsabilità politica e un'informazione pessima che ha fatto il CTS e io credo proprio che qualcuno se ne dovrebbe andare ad assegnare le dimissioni e ammettere le proprie responsabilità molto molto grazie volevo, <ride> volevo chiedere ma siamo messi peggio dell'anno scorso ha detto il signore ma a livello economico o a livello sanitario eh, non me, ho me. capito ma, ma io, io, io le rispondo subito ma no no non no, no, no, no, lei l'altro signore quello che ha parlato ah, favero, favero. Sì, volevo chiedere perché sì. non ho capito allora, beh, innanzitutto a livello economico c'è stata una ripresa solo delle di aziende, poi sì, sì, vedremo sì. i numeri veri, visto che io proprio mi occupo di questo, all'inizio del prossimo anno, perché tutte le aziende manifatturiere, cosiddette anche energivole, si trovano adesso con una bolletta dell'energia elettrica che è raddoppiata. Lato e in qualche modo dovrà essere spalmata poi sul prodotto sì, sì, e non io... so come saremo competitivi con... con gli altri partner europei rammentando che già oggi già prima dell'aumento noi pagavamo le bollette un 30% più salate della Germania con... non dell'Africa con... e, e per quanto riguarda l'aspetto sanitario sì, ecco. mi risulta che i contagi siano in un grande crescendo allora il vaccino se Effettivamente ha in qualche modo diminuito i casi gravi, però eh. non ha impedito il contagio e hanno detto delle grosse bugie perché Vabbè. così beh. non potrà eh, essere. Eh, Vabbè, Questa è l'opinione, eh, non beh. facciamo polemiche, no? No, no è polemica, è sì. eh, perché discutiamo, perché... Eh, so, però... no, no, perché a livello sanitario, secondo il mio punto di vista, che non conta niente, eh, siamo messi meglio dell'anno scorso. Anche, e io concordo con il signore, che il vaccino non è. Vuol dire sicurezza 100%. Ce l'hanno è... sempre, sempre, sempre detto ed è, allora, ed è verissimo allora, come non siamo noi sì, sì. non siamo noi altri una alla volta. Non siamo noi altri tecnici. No, no, io non sono un tecnico. Boh, perfetto, e allora a un certo momento ci dobbiamo fidare dei falsi perché e ci, ci non... hanno propinato come a me e nient'altro. Allora dicendo. che voglia che incomincino giustamente quello, Lucio, quello che ha detto Lucio, quello che ha detto Pavalo bisogna che chi ha sbagliato paghi ma, ma siccome stanno Pagli. sbagliando no. un attimo Vanno, stanno sbagliando volutamente perché hanno voluto portarci in questo sacco. ecco il perché. perché arriveremo tra poco a discutere di problemi reali reali, reali. reali. Delle aziende. E, e cominceremo con il mio amico Nicola Cos'è che volevi dire? Dimmi... No, volevo solo dire una cosa, è ora di smetterla di usare la parola immunizzati. Lo usano in tv, alle radio, naturalmente ti parlo delle tv e le radio, quelle nazionali, dicono abbiamo raggiunto il 90% di immunizzati. Tu Vito sei professore di italiano, sai benissimo che il termine immunizzati vuol dire che è una persona che è immune dal prendere un virus o immune da qualsiasi malattia e vuol dire che non la prende e non la riesce a trasmetterla. Immunizzati è una parola, è una bestialità il vaccino non dà l'immunità. Diciamolo questo. È molto facile. È vero, ma è sempre stato fatto, detto, però. Il vaccino, no, pensando non, di essere no, al sicuro. Non Vabbè. ripetete, allora conc io non ripetete come concetti. Avvocato, rapidamente, proverà due minuti su questo e poi chiudiamo. Passiamo all'altro problema grosso che stiamo per affrontare. Per questo, io avevo, io avevo invitato i miei amici proprio l'altro problema. Poi siccome ho invitato anche il biologo, perché mi ha mandato nel messaggio e mi ha fatto venire la pelle d'oca, io ho detto proviamo a sentirlo. Eh, e sto capendo esattamente qual è il suo pensiero. Amato allora... Guarda, proprio due minuti, torniamo alla considerazione iniziale che avevo fatto. Sì. Eh, cioè che tutto questo discorrere di vaccini di covid, di green pass eccetera è, resta un'arma di distrazione di massa Ma, cioè, però... mh, non vogliono che, che, che parliamo e che vediamo i veri, reali problemi bollette che aumentano, il fatto che noi lo ripeto e poi lo dimostrerò appena avrò tempo che noi siamo un paese tecnicamente fallito eh, con una economia disastrata è, è, è chiaro figlio. che eh. L'attenzione la, della gente è distolta su questo. Allora, torniamo, almeno tu, almeno in questa televisione, che è uno spazio libero, controcorrente, eh, almeno qui affrontiamo i problemi, perché Dio, eh, ha detto bene chi mi ha preceduto che ha spento la televisione, anch'io l'ho spenta, N non si può guardare quella roba. È un continuo martellante indottrinamento di propaganda si parla al 100% solo e esclusivamente di questo. Allora, approfittiamo di uno spazio di libertà che è Canal Italia, che sei tu, Vito, per almeno noi affrontarli davvero i problemi, capire, ma noi siamo falliti, eh, ci vogliono far fallire, eh, questa economia sta crollando e crollata, che cosa succederà quando aumenteranno? E Poi torniamo al discorso di prima, eh, quando avrò più tempo, cioè queste famiglie, là, perché c'è un, un, un trucchetto che sta facendo il nostro amico Draghi, un gioco delle tre carte, molto furbescamente, eh, e, e dobbiamo denunciarlo, dobbiamo smascherarlo. Per lui se ne, se ne va adesso a fare l'inquilino del Quirinale, ma eh, sapendo benissimo, perché è in totale assoluta malafede, no? che le riforme che, che, che ha promesso non potranno mai essere realizzate, poi vedremo perché. Quindi lascerà col cerino in mano tutta quella corte di, di, di, di ruffiani che in questo momento lo sta sostenendo perché non sanno cos'altro fare. Voglio sentire. Però, eh, dimmi. Parliamo meno noi dei problemi veri, reali, perché qui la gente tra poco avrà, ci sarà una, vita, una questione di sopravvivenza. Di sopravvivenza. È vero. Bisogna, bisogna mettere insieme Passo. il pranzo con la cena, capito? E questo poi determinerà inesorabilmente una reazione che può essere, Dio non voglia, ma anche violenta. E noi poi diremo fra tre, quattro mesi, perché anch'io credo che i tempi sono molto stretti, eh, noi l'avevamo detto, possibile che ce ne accorgiamo solo noi e, e, e chi dovrebbe avere la responsabilità di guidare questo paese non se ne accorge. No, sono in totale, assoluta, perfetta, malafede. la certo. diciamolo. Almeno qui che si può dire, Vito. Certo, certo. Eh, buonasera. Giulio, Avvocato, visto che lei è Avvocato, il codice civile dice che chi sbaglia paga e deve pagare e risarcire chi ha subito un danno. Gli italiani che hanno subito questo danno per questa mala gestione, chi li pagherà? La parola responsabilità, no? che si sente dire, come mai queste persone che ci governano non rispondono mai quando sbagliano, anche in maniera eclatante? Amico mio, hai perfettamente ragione, ma ti sei reso conto che da due anni noi viviamo in uno stato di eccezione con le garanzie costituzionali sospese, con lo stato di diritto sospese, con le libertà fondamentali sospese? Eh, non esiste più il diritto in questo, in questo momento. Eh, si sta violando il codice di Norimberga, non importa si sta violando la carta di Helsinki, non importa si sta violando la convenzione di Oviedo non importa si sta violando la dichiarazione dell'UNESCO non importa eh, qui persino i trattati internazionali dei trattati internazionali fanno carta straccia non esiste più il diritto perché tutto è stato sospeso eh, proprio siamo in uno stato d'emergenza che è un'anomalia assoluta di una democrazia No? Beh, e hanno certificato, stanno certificando, no? con consenso della maggioranza degli italiani, che il sistema che noi abbiamo conosciuto, cioè quello della democrazia liberale, dello Stato di diritto, de della giustizia, de del codice civile, no? è, è finito, è, un, è una cosa vecchia che non può più affrontare le emergenze del futuro. Questi stanno trasformando la democrazia che noi abbiamo avuto in security state stato di sicurezza. Il modello che stanno proponendo è il modello RACI, una guida illuminata assistita da un comitato tecnico scientifico. Oggi c'è il covid, benissimo, domani quando il covid finirà, perché prima o poi sta roba deve finire, ci sarà l'emergenza energetica, poi l'emergenza economica, poi l'emergenza climatica e, e cambieranno l'oggetto dell'emergenza, ma il sistema sarà sempre quello, la guida illuminata e il comitato tecnico scientifico. Bravissimo, purtroppo. Baglio? Però... Fermila, fermila. c'è Nicola Long che vuole dire una cosa perché voglio cambiare. Sì, guardate, eh. Eh, io mi permetto anche di dare una valutazione un po' politica di quello che sta avvenendo. E nessuno ha parlato, se non qualche telegiornale, in maniera molto breve, dell'ultima discussione del bilancio del nostro Stato. È stata fatta una finanziaria che non si è potuta discutere. Né all'Aula del Senato, né alla Camera Andata Sono stati taciuti gli emendamenti pochi che erano stati presentati dalle uniche forme di opposizione questo vuol, dire questo. questo vuol dire, sta, eh, sto mh, eh, confermando quello che sta dicendo l'Avvocato è finito lo Stato di diritto C'è una dittatura costituzionale anche all'interno del Parlamento e di questo moltissimi partiti La stragrande maggioranza ne sono eh, attori, protagonisti che hanno demandato a Draghi, che ricordiamo è lo stesso, e l'ha ricordato Quetzel proprio, è lo stesso che ci aveva rassicurato che chi aveva fatto i vaccini era immune, non poteva ammalarsi o altro, ha rassicurato e lo stesso Draghi ha deciso come investire i soldi del PNRR, se arriveranno, e giustamente è stato già detto, a livello eh, nazionale. Le forze politiche non hanno potuto dire nulla quelle che non sono d'accordo. Quelle che ovviamente appoggiano questo governo dire non hanno voluto, forse meglio. Quelle che invece appoggiano questo governo sono succubi, ovviamente si sono astenute da questi Condivide tutto questo il sindaco Federico quello che stanno raccontando, perché chi si occupa... Ma proprio... Guarda, Rito, credo che stiano venendo dei nodi al pettine di molti anni di mancate politiche sulla... Politiche energetiche in Italia, politiche sulla natalità, politiche sulle infrastrutture che ci stanno facendo emergere con grande evidenza il ritardo di almeno 20-25 anni di non azione e non programmazione. Faccio un esempio, il tema dell'energia sta scoppiando adesso, un tema però risente dell'aumento delle materie prime e quindi non risente di tutti quegli oneri di sistema che sono comunque pesanti ma proprio di un aumento delle materie prime poi penso che il vostro consulente lo potrà, lo potrà confermare siamo un paese vecchio eh, non abbiamo più manodopera e da un po' di tempo a questa parte ognuno fa fatica a trovare qualsiasi tipo di eh, professione quindi eh, abbiamo un paese che sta invecchiando non c'è una politica sull'occupazione che eh, faccia emergere i giovani faccia lavorare le donne perché sono i due segmenti che possono portarci fuori da una, da una situazione invece che da molti anni è, è, è ferma e dobbiamo dire che tutto quello che noi vediamo oggi è risultato di eh, non politica per almeno gli ultimi vent'anni tema infrastrutture sappiamo bene che siamo il fanalino di coda eh, d'Europa e quindi allora... tutto questo è il risultato di 20, 25, 30 anni di mancate decisioni Vabbè. e questo adesso in una grande emergenza sta emergendo un pochino a tutti eh, vedremo, noi a, a novembre in com commercio dicevamo agli imprenditori attenzione, parliamo di novembre attenzione che i segnali che abbiamo sono quelli che eh, in qualche maniera teniate conto e le bollette che arriveranno a febbraio-marzo saranno bollette pesanti, non del 5%, ma del 70, 80, 100%. Tenetene conto, perché poi, se non lo sapete adesso, quando vi arriveranno le bollette, non potrete più recuperare il costo di una emergenza di questo tipo. Le nostre imprese sono imprese soprattutto familiari che hanno un'incidenza di questi costi enorme ed è il motivo la di questi costi va anche a penalizzare la domanda interna quindi ci saranno famiglie che non avranno la possibilità di spendere perché le spese obbligate saranno la quasi totalità di quello che possono spendere caro, caro Federico e proprio questo era il casus diciamo, belli di questa sera proprio l'aumento delle carbollette, poi ovviamente ho voluto dare una infarinatura anche a parlare di questo Covid per dire, signore, che tutto l'ha messo in scena. Scusatemi, ci sono, c'è il virus ma non è letale, ci hanno preso per i fondelli un po' tutti. Stanno preparando quello che sarà il nuovo Presidente della Repubblica. Portiamolo quindi prima come Presidente del Consiglio, poi aspettiamo un pochettino, cerchiamo di mettere a posto la situazione in maniera che ci possa essere un passaggio. Mettiamo poi un robot a gestire il Consiglio di Tantra italiano, ormai sono diventati pecoroni e poi il passaggio diventa breve eh, e Draghi diventerà, e qui lo dico e qui non lo nego, il nuovo Presidente della Repubblica, perché ci sarà tutto quel passaggio. Però, ragazzi, eh, quindi è chiaro che ho voluto presentare questa situazione diciamo, che si continua ancora a discutere a livello nazionale in alcune televisioni in maniera veramente indecente perché ripeto, ribadisco ci sono colleghi, giornalisti io non mi pronuncio perché non essendo medico non essendo biologo, non avendo conoscenza eh, posso dire soltanto che bisogna dare tanto ai vaccinati quanto ai non vaccinati ci deve essere una, diciamo, un equilibrio non bisogna dire ai non vaccinati tu sei rognoso, tu sei un untore no no, no, no perché proprio stasera una telefonata che c'è stato di un mio personaggio che sarà ospite domani mattina, lunedì, cioè non domani mattina, che domani c'è un altro, lunedì ha detto chiaro e tondo, due parenti suoi super vaccinati sono andati a finire in ospedale perché devono intubarli, pensate, cioè respirano male sono stati diciamo, hanno uh, avuto di nuovo questa triste malattia ora cosa voglio dire voglio dire che bisogna che noi stiamo attenti anche nel parlare e dicevo prima e ho interrotto quando parlo i pensieri vanno qua voglio anticipare le cose poi va a finire che non faccio mai un discorso concreto voglio dire eh, che cosa che Tanti colleghi giornalisti si sono permessi addirittura di attaccare in maniera indecorosa degli illustri personaggi studiosi, virologi, veramente virologi, scienziati. Si sono permessi di attaccarli, di dare del, dell'incosciente di persone che non hanno studiato nulla nella loro vita. Fosse io, un virologo offeso, io lo prenderei a schiaffi e direi «ma tu che ne sai?». Che ne sai di medicina? Fai il giornalista che è meglio. E a tal proposito, caro dottor biologo, avremo occasione di parlare di questo. Voglio far vedere il motivo per cui io ho invitato tutti questi amici e anche il sindaco di Amaro, perché lui rappresenta una cittadina. Sì. Allora, sapevano già da qualche mese che ci sarebbero eh. stati questi aumenti. Dovuti a che cosa? Quelli degli aumenti di cosa? dei materie prime e ti voglio far vedere il filmato prima ah, no, basta. E, poi, e poi intervieni dico il numero 11 per la regia, attenzione perché ci sarà, come ha detto giustamente Federico eh, Barbierato, sindaco di Amano i problemi saranno febbraio, marzo eh, avranno bollette, che Dio solo sa perché da 9 eh, centesimi si passa a 35 centesimi il costo e micidiale dell'energia dell'energia elettrica guardatevi questo filmato L'arrivo della stangata non è più una notizia. La rincorsa dei prezzi dell'energia che tra pochi giorni si scaricherà sulle bollette degli italiani è annunciata da tempo. Resta però da capire quale sarà realmente l'entità dei rincari e quali saranno gli interventi per arginare gli aumenti, che saranno comunque alti tra i 700 e i 1200 euro secondo le previsioni di Nomisma Energia, che arrivano con breve anticipo dai dati ufficiali che l'autorità per l'energia, il gas e l'ambiente dovrebbe comunicare giovedì. In dettaglio le cifre anticipate da Nomisma prevedono, dati i prezzi in corso e senza considerare gli interventi del governo, un aumento del 61% per il gas e del 45% per l'elettricità, con una spesa complessiva su base annuale nel 2022 di 1200 euro in più a famiglia. Mentre con gli interventi per ora annunciati, più ripetersi di quanto fatto prima, l'aumento sarà del 40% per il gas e per l'elettricità del 28%, con una spesa di 770 euro in più a famiglia. Moltissimi in ogni caso. Intanto i prezzi continuano a salire, in base agli ultimi dati del gestore del mercato elettrico nella settimana dal 20 al 26 dicembre, il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica è cresciuto del 5,1% rispetto alla precedente. Mi stavi dicendo, Tony? Allora, è tutto studiato a tavolino, Vito. Allora, mi devono spiegare perché l'anno scorso, a giugno, io compravo la materia prima, la lamiera, a 540 euro a tonnellata, quest'anno a luglio 1490. Quando sento parlare che il PIL italiano sta crescendo, in che modo sta crescendo? Perché nel momento in cui io ho comprato del materiale che mi costa tre volte quello che mi costava l'anno prima, però non ho avuto la possibilità di aumentare quella che è il, il, la, la differenza della trasformazione del prodotto, mi devono dire come fanno a calcolare che il, il PIL è aumentato il PI è aumentato un fico secco sono aumentate in modo spropositato le materie prime e non sappiamo bene perché o meglio lo sappiamo benissimo sono speculazioni perché sono 30-50 persone nel mondo che aprono e chiudono i rubinetti per cui ci troveremo io le ho già detto in un'altra trasmissione a marzo ad aprile ma non ho per sentito dire perché patiamo sempre è un fattore fisiologico il tempo in cui ci accorgeremo di questi aumenti, soprattutto nell'energia, noi altri nel nostro piccolo, in officina, consumiamo circa 10.000 euro al mese, raddoppia, 20.000, 10 carte al mese, sono tanti, ce cioè la facciamo perché siamo indipendenti da quello che sono finanziamenti bancari, ma siamo tra i pochi fortunati che ci possiamo permettere un'affermazione del genere. Il problema sarà fra quelle ditte, noi altri siamo piccoli, ma ci sono altri colleghi miei che sono piccoli come me, ma che lavorano condizionati da quelli che sono i ricatti delle ditte per cui le avevano. Guarda che Tony mi fa 100, tu mi devi fare 99, qua è 98. Ma i conti li dobbiamo fare, li dobbiamo fare 2 più 2 a casa mia, sempre a casa mia. Poi arrivo a... A Nicola Longo che mi spiegherà, perché mi ha portato anche delle carte, sono dei grafici che io capisco relativamente, insomma. Quindi eh, vedo sempre più in su, tra l'altro mi dice una signora che mi scrive, tantissime stanno scrivendo, vi ringrazio, però non posso leggere tutti, perché ho tanti ospiti, perché tutti devono poter parlare in questa mia trasmissione. Dice Cristina, volevo, eh, volevo dire che proprio per questa inflazione e crisi energetica è possibile un blackout elettrico molto grave no. e vuole sapere se può essere vero dopo mi risponde nicola questa signora però voglio capire in che misura in che maniera può incidere sulla tua azienda perché tu lavori proprio con l'energia dopo la brevissima pausa perché guardate eh, il signor bracesco io l'ho visitata anche stamattina a quanti metri quadri di celle frigorifere 14.000, 15.000 15.000 metri quadri Vi rendete conto che cosa vuol dire ho visto che eh, c'erano delle celle meno 30 100, eh, sono entrato un attimo ho detto no no, mi dispiace io lo io, io volevo chiudere dentro lui voleva chiudermi dentro, <ride> dentro. <ride> pausa, adesso arrivo pausa <ride> eccoci. Allora non sto a farvi vedere altri servizi perché voglio far rispondere chi realmente ha contatti proprio diciamo con l'energia moltissimi eh, metri quadri sì. di cui c'è bisogno di tantissima energia elettrica. Come farai? Quanti aumenti ci sarà? Allora io ho il contratto che mi scade il 31 dicembre fatto di due anni fa un prezzo Normale, vuol dire buono, ma di mercato buono. Ho, fino a, ho trovato una nuova azienda perché tutti mi davano delle informazioni sbagliate. Da, da, da, e sono sette mesi che io cerco di, di informarmi al meglio del, del, del prezzo che sarà dopo il contratto, cioè dal primo gennaio. Ho trovato un'azienda grossa, e mi ha fatto il contratto con un aumento importante, ma non tre volte, quattro volte, tanto come c'erano queste preoccupazioni fortunatamente ah, ah, ah, io ho sette, circa 700 kg impegnati su due siti fortunatamente ah, io non sapevo leggere e scrivere eh, a maggio mi sono fatto, è partito un impianto fotovoltaico molto importante che mi solleva da questa preoccupazione perché è bene ricordare che la tua bolletta è solo il 50% di energia Circa, l'altra sono tutte tasse, ta, tasse, tassine, tasse, tassone oltre all'IVA, giusto? Lei, lei mi ha dato che è una... un. Cioè, terzo, un terzo vabbè. del consumo de, de, de, de reali Vabbè. Vabbè, comunque, diciamo. Una volta. Facciamo, una volta era così. ma io vabbè. parlo senza IVA e dopo c'è l'IVA, ah. no? Vabbè. Comunque, è. è e ho fatto già a settembre quando ho sentito che ha queste preoccupazioni, cioè queste voci, però ancora mi sono, oh, ho fatto altri due, un altro impianto di 200 kg, ulteriore a quello che ho già, di 350 kg, che mi partirà maggio-giugno. Perché abbiamo, poi bisogna ricordare che in Italia, tutti dicono, in Italia fate l'energia le, verde, fate, fate, fate. fate. Per montare un impianto fotovoltaico di dimensioni di 100, 200 kg, 300 kg, lei, l'essatore, me lo insegna ancora meglio. Ci vogliono 15 giorni, ma 6 mesi di burocrazia però. Prima e dopo? Ad aprile di quest'anno l'impianto era pronto per allacciare il filo, abbiamo aspettato un mese che arrivi, arrivi l'ENEL e siamo stati anche fortunati che sono venuti quasi subito. Vengo al punto. Io. Ho cercato di proteggermi da questi aumenti, certo facendo dei contratti perché di notte io consumo la corrente anche di notte, con le celle anche di notte consumo la corrente, no, non solo di giorno. Però ho cercato di proteggermi con il fotovoltaico, ho avuto la forza di farne anche gli investimenti per fare il fotovoltaico perché c'è anche col fotovoltaico hai i, i, i, i, la cosa positiva che ti torna subito a, a risparmiare dal, dal mese dopo dal giorno dopo che, tu, che parte però non tutti hanno questa forza da ah, o quanto pagavi e quando pagherai parliamo di terra a terra quanto eh, pagherai pagherò, eh, pagherò diciamo il 40% 45% cioè da 5%. quanto cioè il la cost... media prima era 35-40 miliardi al mese al mese quindi pago un... pagherai un 35 in più No, no, no, no, mi scusi, no, no, avevo capito degli risparmi fotovoltaico, scusami. No, no, voglio capire. Un, un, un, un, spenderò un 20% in più, un 15% in più. Ne eh, sono tanti, 20%. tu Tony? Ma per il momento non sono. siamo ancora bloccati dal prezzo il prezzo è bloccato, ma qui non sappiamo di preciso di che morte dobbiamo morire. Ma questi costi, eh, come che avvengono, Nicola? Non posso aggiungere una cosa che poi finisco e poi parlo eh. Ecco, noi come governo italiano l'energia doveva a parte tutte e quante mille cose da fare per carità doveva pensarci prima gas, energia eh, yeah. petrolio di, eh, lo so, doveva pensarci prima a tutelare tutti gli italiani non soltanto noi ciche perché siamo qui che parliamo adesso doveva pensarci prima perché sono, sono cose che ci sono da sempre e da, e da millenni il metano si compra là e là e là Inutile dire che Putin si incavola, incavola con. e chiude il rubinetto. Ma vai. non ha alzato di un centesimo. È stato. Il 22 di questo mese qua, io ho parlato con un amico che era a, cosa, a Mosca, che lavora a Mosca, e mi ha detto: eh, come stanno andando le cose? Beh, guarda che to a parte i 30 gradi sotto zero che abbiamo qua. Che Ma Putin, che cosa ha fatto? Non ha alzato neanche di un centesimo. Sono solamente vogliono gli italiani è solo speculazione, comprono, solo, da, speculazione, solo speculazione solo speculazione, speculazione beh come sempre è così? La, la Vabbè, chiediamo all'esperto è così? Ma allora intanto l'analisi che ha fatto l'imprenditore è l'analisi perfetta nel senso che tutti gli imprenditori italiani ed europei avrebbero dovuto investire nel produrre autonomamente energia perché il modo migliore per pagare le bollette di meno è quello di risparmiare energia con degli interventi di efficientamento oppure di autoprodursela. E nel nostro paese è un paese che ha una lunghissima è arco è diurno di produzione di energia elettrica col fotovoltaico e quindi l'investimento che ha fatto l'imprenditore è un investimento che prima rientrava in sei anni con i costi attuali dell'energia ritornerà in quattro anni. Ecco, questo dobbiamo saperlo. Sì, sì. Mi chiedevano anche prima, ma conviene fare il fotovoltaico adesso? Conviene molto di più adesso, ma attenzione l'andamento del costo dell'energia è un andamento che sicuramente per motivi speculativi tornerà su valori sicuramente più bassi di quelli che sono adesso. Noi siamo, stati... questo, allora, noi siamo stati abituati negli ultimi tre anni ad avere un costo dell'energia, parliamo di materia prima, che si assestava dai 5 agli 8 centesimi al kilowattora. In questo momento il mercato lo vende a 25-30 centesimi al kilowattora. Immaginate che abbiamo avuto un aumento di quattro volte tanto, perché oggi, il 30 dicembre, il, eh, Arera, che è l'autorità dell'energia per il mercato italiano, ha definito per il mercato tutelato il costo di 35 centesimi a kilowattora. E questo varrà per i prossimi tre mesi. Gli italiani che sono ancora nel servizio tutelato e sono 29 milioni di famiglie e 6 milioni di persone. Ma perché tutti questi aumenti? Perché c'è c'è un'ondata speculativa. È già stato detto prima. Ma scusa, perché non si l'energia irmano... prima? L'energia, Vito? Eh. E che viene consumata adesso è la stessa energia, è lo stesso gas che consumavamo prima dell'inizio del Covid. I consumi del gas sono leggermente aumentati, c'è cioè un 4% in più rispetto al novembre Ma, del 2019, quindi non c'è un aumento del 100%. Ma alternative non ce ne sono? In questo momento alternative non ce ne sono. Perché? Perché come... Alternative dato... all'elettricità. Al gas non ce ne Ma sono, non ce sono alternative che possiamo scoprire in tre mesi. L'imprenditore dice giustamente noi mettiamo su un impianto da 200 kW in otto giorni, ci vogliono due mesi per l'allacciamento. Noi abbiamo impianti fermi sul territorio italiano perché è la e-distribuzione, che è la società che collega l'impianto fotovoltaico che produce alla rete che assorbe quello che magari l'imprenditore non consuma, sta addirittura due mesi adesso per allacciare, che è una cosa incredibile. Non parliamo dei permessi su un'azienda un che ha un capannone sicuramente già eh, attestato, eh, già... Parla, di, parla, parla a me, sì, scusami. Mm. Eh, non parliamo di aziende che sono già certificate quindi potrebbero mettere l'impianto fotovoltaico sopra le loro strutture senza dover fare nuovamente delle richieste invece abbiamo delle sì, sì. procedure burocratiche che ci ritardano enormemente gli investimenti con dei costi molto molto alti allora parliamo di quello che sta avvenendo ma anche di quello che pensiamo che sta, sta succedendo allora eh, oggi come vi dicevo L'Arera ha deciso che il costo dell'energia sul mercato tutelato sarà di 35 centesimi. I cittadini, si accorgeranno, i privati, si accorgeranno di questo aumento già a gennaio, perché dobbiamo pensare che a novembre, anzi ottobre, novembre e dicembre l'energia la stiamo pagando 21 centesimi. Devono sapere che ad agosto era a 11 centesimi, quindi già le bollette proprio. sulla materia prima saranno al 100% più alte. È vero anche che però le tasse sono rimaste invariate, anzi lo Stato è intervenito su, sia sulla quota potenza sia togliendo tutti quegli oneri di sistema di cui si parlava che sono ridotti a zero, che avevano un valore molto alto. È vero, come diceva Costalunga prima, che una volta un terzo era il costo della materia prima e due terzi il costo delle tasse adesso si è esattamente ribaltato i due terzi del costo è la materia prima e un terzo sarà quello delle tasse perché lo Stato ha fatto un intervento che è irrisorio perché quando diminuiamo di due centesimi sì. una materia prima che aumentate di 16 centesimi sì. nessuno di noi si accorgerà ma il problema sarà il problema sarà solvibilità le aziende che seguo io, ad esempio, che hanno scelto anche di continuare con un prezzo variabile, hanno già avuto un grossissimo aumento nei mesi di ottobre, novembre, e ce l'avranno ancora di più a dicembre. Quindi sono in parte già preparate a questo. E avremo ancora tre mesi di difficoltà, perché gennaio, febbraio e marzo avremo un valore comunque molto alto di energia. Diamo un messaggio di positività, il secondo trimestre del 2022 dovremmo scendere di nuovo a valori più abbordabili, non saranno mai più gli 8 centesimi, ma saranno i 15-17 centesimi. 13, come dicevo. Queste alcune. sono le Credici. previsioni che ci danno i gestori Avvocato, di elettrici. Avvocato, ho sentito, ma insomma vogliono farci fallire? Questo è il concetto principale? Guarda, eh, torniamo al discorso iniziale, siamo sempre lì. Perché Vito? Eh, tutti i mezzi di comunicazione di regime stanno bombardando 24 ore su 24. Lucio, non tossire il microfono. No. Eh, chiudi quando devi tossire, dai, andiamo avanti. Questa vicenda della variante Omicron, eccetera, per due ragioni sostanzialmente. La prima per nascondere questo colpo di Stato in atto che c'è, ci stiamo trasformando istituzionalmente eh, verso una dittatura tecnocratica. Eh, gli italiani non devono. La seconda, il secondo aspetto riguarda invece anche questa questione dell'aumento dei prezzi dell'energia. Eh, eh, non vogliono che ci si accorga della seconda emergenza. Eh, vedete, questa, questa storia ormai sta diventando veramente una barzelletta. Tu hai esordito magistralmente con quel servizio. Ormai eh, tra poco diventerà insostenibile. Anche i covidiani più convinti si renderanno conto che il re è nudo. Quindi bisogna passare alla seconda emergenza. Io vorrei ricordare ai nostri amici in studio eh, il discorso che ha fatto Mario Draghi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 22 settembre scorso. Ve lo ricordate? Quando ha parlato espressamente, espressamente di nuove emergenze, citando quella relativa al cambiamento climatico che avrà ripercussioni in campo energetico e alimentare. Lo ha già detto, lo ha già evidenziato. Quindi noi passeremo, e questo che cosa potrà voler dire in termini molto concreti, Vito? Potrà voler dire, per esempio, che agli italiani in nome dell'emergenza energetica sarà chiesto di restare in casa la domenica come è avvenuto con l'austerity negli anni 70, ti ricordi? Oppure, che so, di spegnere le luci alle 11 di sera eh, per, ed evitare di uscire di, di, di casa. E del resto gli italiani hanno ormai imparato a, a conoscere termini come lockdown, coprifuoco, li hanno ormai metabolizzati e, e tra l'altro hanno anche gradito il fatto di poter seguire le celebrazioni liturgiche anche via streaming, neanche a messa si va più. Attenzione, ah. questo è il vero motivo. Eh, stiamo fallendo? Sì, noi siamo già tecnicamente falliti, eh, lo dicevo prima. Ora, eh, i soldi del PNRR a parte qualche piccola mancia qualche manciata di, di, di, di milioni che hanno già dato e daranno ma sono spiccioli, spiccioli il grosso che è quello che può evitarci è subordinato a tre tipi di, di riforme riforme orizzontali riforme abilitanti e riforme settoriali diciamolo in termini molto semplici per gli, gli telescoltatori le riforme orizzontali sono la riforma della giustizia e la riforma della pubblica amministrazione. Le, le riforme abilitanti saranno la promozione della concorrenza e udite udite, la semplificazione e razionalizzazione della legislazione e le riforme settoriali sono tutto la green economy, eccetera. Ora, un, nessuno in Italia dotato di raziocinio può pensare che due settori come la giustizia e la pubblica amministrazione si possano riformare nell'arco di qualche mese. <ride> settori irriformabili, lo ripeto: irriformabili. Sapete, eh, ok. Andrebbero azzerati e ricostruiti da capo. Ora là, come concludi. Il vile affarista che, che, che guida il nostro paese, e tu sai che questa definizione sì. è. Sì, corsigliana. Conseguiamo la memoria è, una, è un affarista, ma non è mica scemo e neanche idiota. Lui sa benissimo che è impossibile riformare due cose come la giustizia e la pubblica Va bene, va bene, va bene, fermati qua. e lascia il Celino. Ma stavolta e chiudo veramente, non credo che l'Europa eh, cada nella, nel trucchetto delle de, de, de, de, de tre carte di là dare moneta a vedere il cammello se non ci sono queste riforme il grosso del PNRR non arriverà ma... Draghi lo sa fede andrà a fare il Presidente della Repubblica e lascerà il PNRR che prenderà il suo posto va bene eh, io mi meraviglio e, e ve lo pongo alla vostra attenzione prego anche sia Quezzel che ehm, Favero a pensare eh, su, quel, su quel, questo filmato che sto mandando in onda adesso perché io mi meraviglio quando qualcuno, e mi meraviglio, veramente, e resto basito perché non ci credo più, perché tutto quello che sta accadendo è il contrario di quello che ci dice in questo servizio Salvini. Sto parlando del numero 15 per la regia, cioè che ci voleva Monti, bastava Monti per aumentare le tasse, ma io non vedo le tasse diminuire, quindi bisogna stare attenti a come si parla, ascoltate. La priorità della Lega è che non aumentino le tasse, perché per aumentare la tassa sulla casa, per tornare alla legge Fornero, per gli aumenti delle bollette di luce e gas, bastava Mario Monti. Come Draghi non è Monti, e la Lega ha scelto di entrare in questo governo per evitare l'aumento di tasse, noi in Parlamento e al Governo diremo di no a qualsiasi ipotesi di ritorno alla Fornero, a qualsiasi ipotesi di aumento della tassa sulla casa, che in Italia è già tassata e supertassata, e ripropongo al Presidente Draghi e al Ministro dell'Economia il taglio dell'IVA sulle bollette di luce e gas, perché la metà del costo della bolletta della luce del gas è tassa, imposta dallo Stato e dal Governo, quindi il Governo se vuole può intervenire subito. Il taglio dell'IVA sulle bollette della luce e del gas costerebbe la metà rispetto al rinnovo del reddito di cittadinanza. Quindi sono due visioni del mondo diverse. Per me occorre confermare quota 100 e rivedere il reddito di cittadinanza. PD e 5 Stelle vogliono cancellare quota 100 e confermare il reddito di cittadinanza. Su questo si vedrà in Parlamento e al governo da che parte va il Paese. Io nuove tasse non, non ne voto e non ne voglio. No, noi stiamo al governo, io non lascio l'Italia in mano a PD e 5 Stelle. Se vogliono imporre nuove tasse e tornare alla legge Fornero, sono PD e 5 Stelle che sono fuori posto al governo. Draghi ci ha dato la parola che non avrebbe aumentato neanche una tassa e quindi penso che, che sia l'ultimo che voglia tassare gli italiani dopo il Covid, quindi semmai sono Letta e Conte che devono ripensare alla loro presenza al governo io da lì non mi muovo assolutamente Allora, rapidamente Quetzel, può voler sentire ehm, gli altri, ma rapidamente il tuo pensiero, Quetzel non ti sento Accendi il microfono. Dimmi Viva il mio auto, eccomi qua. Eh, tu vuoi di... che ti dica, Ritro? Eh, siamo uno dei paesi con i più alti tassi di, di, di, appunto, di tassazione e, e, e continuano sempre a venderci sempre la solita storiella. Non aumentiamo le tasse, non aumentiamo le tasse, e comunque siamo veramente ormai vessati sotto tutti i fronti. Sono d'accordo. Eh, non se ne può più veramente. Io non so dove andremo a finire con questa deriva perché sono seriamente preoccupato, anche avendo sentito tutto quello che hanno detto gli ospiti e soprattutto quello che ha detto anche l'avvocato. Siamo veramente alla, alla resa dei conti. Qualcosa di, di brutto, ma questo non è un augurio, deve succedere perché una parola fine a tutto questo disastro deve avvenire. Non, non si può andare avanti così. Non, non, non credo che ci siano altre diciamo soluzioni se non quella di, di veramente fermarsi un attimino okay. partire, e prendere qualche decisione perché le aziende sono veramente chi vive del proprio lavoro chi deve tutte le mattine alzare la sala cinesca e vive del proprio lavoro è veramente disperato costa lungo, veloce sentire sempre le solite cose dopo in realtà eh, Salvini ripete le tasse questo, in realtà dopo in sostanza 0,0. ,0. Polonia. La Polonia in questo caso qua per agevolare eh, la sua popolazione ha abbassato dei 30 centesimi al litro le accise dei, dei carburanti. In Italia mai ne senti parlare una cosa del genere. Scherzi. 30 centesimi, casa mia, eh, mi dico, mia moglie mi dice che sono vecchio, son, corrispondono a 600 lire vecchie. Perché 30 centesimi se niente ma 600 lire, la gente dovrebbe pensarci un momentino Rapido, anche longo parlavamo prima anche dell'abbassamento dell'IVA ricordiamoci che c'è l'IVA sul gas è stata abbassata dal 22 al 5% al? dal 22 al 5% però volevo tranquillizzare la, la telespettatrice di prima non abbiamo rischi di blackout le centrali elettriche funzionano come prima quindi non c'è un problema, ci stanno eh, forse facendo la stessa paura che stanno facendo con Covid, ce la stanno portando sull'energia elettrica e sul gas. Gli approvisionamenti del gas ci sono, Putin ha ridotto un po' le quantità di gas per ottenere da parte sua la conformità, di un grosso tubo che parte dalla, dalla Russia e arriva direttamente in Germania. Casualmente a novembre è stata data questa conformità e il gas si è abbassato in un giorno di 18 centesimi, quindi ci sono delle manovre speculative molto alte. Però state tranquilli, non allarmiamo, come qualche anche ministro ha detto che abbiamo rischi blackout, i rischi blackout non ci sono, le centrali elettriche stanno funzionando, la quantità di energia è sufficiente, per quello che viene utilizzata, anzi vi do una, una statistica, il servizio elettrico italiano è il migliore del mondo e viene valutato sulla quantità, sui secondi per cui un'utenza rimane senza energia elettrica nel corso di un anno la media italiana è di 12 secondi in un anno, siamo prima, il paese numero uno nel mondo benissimo, prima Federico Sindaco e poi vuole sentire anche Favero su questo argomento, e poi Lucio che ha regato. Prego, Federico. Sì, eh, Vito, il problema non è tanto quello del blackout. Il problema è che ci saranno imprese e famiglie che faranno fatica a pagare la bolletta. Ecco. E, e, e questo è il vero problema che ci porremo tra qualche mese. E tenete presente che anche i comuni hanno, adesso, sperano in una manovra. Che gli allievi dalle spese energetiche perché voi sapete che edifici comunali e quant'altro eh, impattano sui bilanci anche dei comuni e quindi di conseguenza eh, vi è questo, questa esigenza che speriamo venga in qualche maniera messa a riparo. A mio avviso eh, avremo due o tre mesi molto, molto critici proprio perché poi se un'impresa ritarda il pagamento della bolletta non c'è più neanche quella tolleranza che c'era prima di aspettare qualche giorno qualche settimana perché adesso chi, eh, chi emette le fatture deve a sua volta anticipare il costo e quindi anche le aziende non saranno più come dire, non avranno più neanche la possibilità di ritardare di qualche giorno il pagamento Ho capito. è un problema che impatta su molte imprese familiari 95% è un problema presi, serio insomma. è un, un problema molto serio e sarà un problema di liquidità e ecco. quindi di blackout perché nel momento in cui non verranno pagate le bollette verrà sospesa immediatamente l'erogazione quindi saranno famiglie, ci saranno meno avuto, purtroppo ci credo, sarà meno tolleranza alla fine pagano sempre gli ultimi paga sempre il popolo paga sempre la gente che lavora eh, guarda con reddito di cittadinanza che disastro che hanno combinato hanno incentivato ancora di più il, il, il, così, il, il vagabondismo il, il vagabondismo è ma ma, ma vagabond dai, dai, una vergogna quella, sentiamo una vergogna. Favero, favero Sì, allora innanzitutto c'è una cosa che non tollera l'ipocrisia se uno non vuole governare col PD e 5 stelle va all'opposizione invece Salvini no, no, no. fa sempre il doppio gioco da sempre perché purtroppo, siccome non ha nessuna proposta politica seria, si limita a fare il populismo come fa, come fa, da quando fa politica. Da giovane padano comunista a estremista di destra e adesso è in una via di redenzione nel mezzo con Letta... Di chi parli? Di Salvini ovviamente. Ah ecco, specifica. Sta, su questo argomento dovevamo parlare. Quando uno mi dice bastava Monti a mettere tasse, Draghi è della stessa scuola di Monti. Io vorrei ricordare che Monti, a differenza di Draghi, ha fatto un errore. E cioè quello di dire che aveva comunque preventivato degli obiettivi, ma non gli hanno mai permesso di fare i decreti attuativi. Invece, se avete fatto caso, Draghi ha detto, vi ho preparato gli obiettivi, adesso basta guidare la macchina e bisogna fare i decreti attuativi. È questo che non verrà fatto. Non sono pienamente d'accordo con quanto dice l'avvocato, perché? Perché il PNRR, ricordiamolo, questo piano nazionale di resistenza e resilienza, sarà un ammontare di debiti che noi andremo ancora a sottoscrivere, con degli obiettivi che secondo me, anche quelli prefissati, non verranno mai raggiunti e una buona parte di questo PNRR verrà dato al sud Italia, non me ne vogliono gli abitanti del sud. Però i dirigenti oggi stesso hanno comunicato che non sanno come spendere questi soldi. Ecco il problema dell'Italia. Allora ci troveremo ad avere un rapporto debito PIL che oggi è uno dei peggiori di tutto il mondo ed è al 140%, per tanti economisti già un 130% è indice di stato fallito o decotto, andremo a un 170%. Pertanto, noi dai prossimi anni avremo un PIL solamente per pagare i debiti che andremo a sottoscrivere adesso. Questo è il problema dell'Italia. Okay. Però eh. di una cosa, sono certo, c'è un, un commento oggi, su Sole 24 Ore, anzi di ieri, di un certo Aldo Cuzzilla, che si occupa della Federal Manager, che dice che è scandaloso, quasi un rettaggio culturale, che sia stata fatta una legge che obbliga i manager pubblici ad avere solo 240 mila euro. Allora andranno a rialzarti un pochettino all'insù. Ecco, questa è l'Italia, che poi l'Ocse dice chiaramente che la pubblica amministrazione italiana è la peggiore del mondo. Voglio Facoltà farvi... ...e contestualmente è la più pagata del mondo per quanto riguarda i manager pubblici. Quello che mi ha impressionato, che ha detto prima Nicola Longo, è proprio queste speculazioni che stanno avvenendo in Italia voglio farvi sentire e poi due giorni dopo è stato tolto dalla conduzione eh, di questa trasmissione che fanno sul no, su canale 5 strisciano la notizia un monologo ascoltatelo perché è importante ascoltano Lucio Chiavegato il numero 4 per la regia Alessandro Sani Esiani. ascoltate Vabbè, ma hai saputo il fatto ma quale fatto? A quale fatto, scusami, che hanno aumentato le bollette della luce e del gas? No, io non so niente Non sei niente, non sei niente no. non... E eh vabbè, è arrivato il momento che tu dica qualcosa, di qualcosa No? Guardi E siamo in ma parlò Parlam Allora, amici miei Io vorrei chiarire due punti su questo fatto che hanno aumentato di nuovo le bollette della luce e del gas Non ci facciamo più! Basta Ormai stanno i genitori nelle case che sembrano i pazzi, vanno vicino i figli e dicono ehi, spegni la luce, spegni lo stelo, spegni il lampadano, spegni il computer. Ormai è una fobia, non ne possono più, perché devono risparmiare. E di meno ho chiesto a mia mamma, ho detto mamma, ma quando è conosciuto da papà, dove vi siete visti? Ma ha risposto mia mamma, durante una cena a lume di candela, era per risparmiare, e ci crea! Allora... Con questo aumento delle bollette finalmente ho capito perché in Italia non si fanno più bambini. I genitori hanno paura di metterli alla luce! che arriva la bolletta! Signori, in questi giorni hanno cambiato anche la poesia del grande Giuseppe Ungaretti. Vi ricordate la poesia M'Illumino d'Immenso? Ora è stato aggiunto pure, sì, ma solo la mattina perché la sera costa troppo. E allora... tutti a dire che bisogna quantificare l'aumento prima di parlare, beh l'aumento delle bollette è stato finalmente quantificato, uh, più o meno è così, allora, e allora signori miei io voglio dire una cosa al ministro delle bollette perché esiste, oh, Mini, vi dico solo una cosa con questa sofferenza che sta passando a gente, li mettete in condizioni di staccare la spina. E vi ricordo una cosa: quando staccheremo la spina tutti quanti noi, poi le bollette, chi ve le paga? Oh! E siamo a parlare. parla, amma parlando. Grazie. <ride> Era... Credo che abbia fatto un'analisi perfetta e poi non l'hanno più fatta lavorare. E succede questo succede perché la verità fa male no? Luce che ha vegato chi tenta ah, di sì. far capire le cose come stanno non può, non deve deve essere eh, diciamo una catena di questo mainstream, ma non va bene così perché la gente deve sapere tutto perché ha ragione Siani perché quando staccheranno la spina, chi è che paga poi loro, da chi saranno pagati dopo? No? Lucio? Ma sì, guarda, eh, a parte, diciamo, la, la, il, te, il teatrino che abbiamo appena visto di Striscia Notizia, che ormai ci hanno abituati a ridere di queste miserie qua. E questa è una cosa che cioè io non riesco neanche più a ridere quando vedo Striscia La Notizia o Le Iene, perché sta passando tutto eh, no no ma spettanti. qua ha fatto un discorso anche abbastanza no, no, no, serio ma, eh. no no ma lo, lo, il discorso l'ha fatto molto serio però ripeti vedi ci mettono sotto le risate su questa cosa qua che non c'è proprio nulla da ridere perché ormai ci, ormai ci hanno abituato ed è giusto dire che l'informazione non esiste più non esiste più perché tutte le tv dalle private alle pubbliche nazionali hanno solo sono un monologo che è quello di distoglierci dall'attenzione di quello che sta succedendo. Sono riusciti e sono stati bravissimi a metterci uno contro l'altro, a far vedere che il problema è chi si è fatto la puntura e chi non se l'è fatta, si discute solo di quello, non parlano di nessun fatto concreto della crisi, dell'aumento de, delle tariffe De, non parlano soprattutto di una cosa e la gente si dimentica che la stessa classe politica che oggi si, fa, uh, si erge a paladino di condurci fuori da questa pandemia è la classe politica più corrotta sicuramente d'Europa e tra le prime cinque corrotte del mondo ci dimentichiamo sempre questo, che gli stessi politici che adesso sono lì sono lì a santificare e a dirci quello che dobbiamo fare se ci dobbiamo mettere la mascherina FFP2 o quella chirurgica o se dobbiamo tenere le distanze che ci mettono in riga sono gli stessi politici della stessa scuola di corrotti e di ladroni, lo dico chiaro e mi assumo tutte le responsabilità, perché posso fare anche i nomi e cognomi, delle stesse persone che ci hanno portato a questo disastro qua. Ora si ergono a Paladini, fanno vedere che ci dobbiamo comportare bene, loro in primis che durante tutti questi due anni qua, che noi abbiamo fatto sacrifici da noi imprenditori ai dipendenti, a, riparlo dei dipendenti privati perché i dipendenti pubblici i sacrifici non ne hanno fatto perché hanno avuto il loro stipendio sempre puntuale in smart working o lavorando o presenziando, lo hanno sempre avuto, non hanno avuto nessuna riduzione. Tutti i dipendenti privati del privato abbiamo fatto sacrifici, Ci siamo, siamo andati a farci prestiti in banca per andare avanti e i signori politici non si sono privati di, di nulla anzi diciamolo Vito 30 volte hanno aumentato gli stipendi di tutte le cariche pubbliche hanno aumentato persone che in questi due anni qua non, non andavano nemmeno al lavoro perché c'era il lockdown perché c'era questo virus mostruoso e hanno percepito anche di più di quello di prima ma di cosa stiamo parlando ancora? Va. ma la gente si vuole aprire gli occhi e capire Va. che questo è un grandissimo fumogeno tirato lì in mezzo a noi mentre noi ci azzuffiamo tra vax o no vax loro stanno facendo i loro sporchi comodi grazie Lucio insaputo, grazie Lucio qua dobbiamo dirlo, no, hai fatto bene a dirlo, nel senso che ognuno qua deve esprimere la propria opinione. Io non, non metto alcun veto perché c'è democrazia e libertà. Vi voglio far vedere quest'altro servizio, eh, poi ti faccio dire qualcosa anche, dottore. So che abb ti abbiamo messo in minoranza. Dice, Ma tu lo qua. sono qua, vero? È vero, non, ti, fare, torneremo a farti parlare del virus, però voglio farvi vedere quest'ultimo servizio, il numero 8 per la regia, cioè il rischio di aumento re reale è anche del 50%, ascoltate. Senza un intervento del governo impegnato a reperire le risorse necessarie da inserire nella legge di bilancio, gli italiani dal prossimo anno dovranno sostenere costi molto più alti per la fornitura di energia. Le previsioni ci dicono che dal 1 gennaio la bolletta del gas avrà un balzo del 50% e quella dell'elettricità tra il 17 e il 25%. C'è cioè questa mancanza di gas in Europa, i mercati sono esplosi, sono impazziti, infatti noi parliamo di fallimento del mercato, sono dei mercati a breve termine, c'è molta finanza, eh, ci sono dei fattori strutturali che spiegano il forte aumento, questo si sta scaricando da alcuni mesi sulle bollette. Costi per molte famiglie italiane insostenibili. Gli italiani, come tutti i consumatori, devono rendersi conto di quello che sta accadendo, devono avere dei segnali di prezzo, questi segnali devono dire innanzitutto dobbiamo consumare meno. Innanzitutto sono state fatte delle scelte sbagliate e poi occorre fare degli investimenti in futuro. La pandemia ha causato un crollo di domanda per tutto il 2020, portando i prezzi a livelli molto bassi e poi la ripresa ha causato questo rimbalzo che però non ha fine. Perché i mercati o che si sbagliano, e sono in mano alla speculazione, oppure ci segnalano che c'è proprio un problema di carenza fisica. Questo vuol dire spegnere la luce o stare al freddo. Ecco, ma una persona di genere dobbiamo consumare meno ma scusa un attimo è un'officina mia smosso le macchine perché non vado a consumare le cose le energie ma dove, dove siamo arrivati siamo a follia pura De Qua è gente che si inventa allora partiamo per posto, noi altri stiamo lottando terribilmente per rimanere in piedi noi altri io mi ritengo fortunato perché ho una gestione abbastanza eh, controllo con co co sciopero diremmo oh, va bene la gente si dimentica di una cosa che in Italia ci sono 60 miliardi all'anno di tangenti e 220 miliardi di sprechi né a pubblica amministrazione né a acquistare cose del genere e vengono a rompere i coglioni a editare che hanno 5-10 dipendenti uno dipendente perché fanno il perché fanno... E gli evasori o cose del genere, e allora è finirla! Ci stanno mettendo l'uno contro l'altro. Ricordo questi signori qua che, se non ci sono le, le, le aziendine come il nostro, che sono l'ossatura, la vera ossatura, la spina dorsale dell'economia dell'Italia, non andiamo da nessuna parte. Questi qua andranno a morire di, dopo, di fame, noi altri siamo abituati dopo, a lavorare. La politica si dimentica. La politica, tutti si dimenticano, dimenticano che le nostre aziende, piccole e medie, piccole aziende, per noi è da quando che la corrente costava niente, che se non una lampadina non serve la spegniamo. Bravo. Questo è da sempre. Preventi, Cosa vuoi no? che aspettiamo? Perché il gas costa caro o l'elettricità costa caro la spegniamo, se una lampadina non serve, la spegniamo, esatto. punto. Ma da sempre, da quando sono nato Bravo. e anche prima. Vito, Bravo, se posso fare solamente una dichiarazione che per molti sarà shock. Io devo avvisarvi che in Italia ci sono circa eh, 1200 aziende cosiddette energivore che hanno un contributo statale particolare in base al loro tipo di consumo. Quindi le aziende energivore che dimostrano anche di essere efficienti hanno un contributo di tantissimi soldi che vengono pagati con parte degli oneri di sistema, certo. che sono maledetti, da molti, ma che hanno aiutato il nostro paese a rendersi, non dico indipendente, ma a rendersi il primo paese per produzione di fonti energetiche alternative, perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo un 32% di produzione di energia elettrica. Questo governo, ma anche quello precedente e quelli prima, non hanno minimamente scalfito questi importi per le aziende energivore. Ed è giusto che i cittadini lo sappiano, che stiamo penalizzando la piccola media impresa che è il tessuto economico fondamentale del nostro Paese, dando questi contributi alle grosse aziende, potrei fare dei nomi, ma potrei veramente essere querelato, ma ci sono i dati perché ricevono i soldi dal nostro Stato, e queste aziende mettono in difficoltà il nostro tessuto economico e produttivo. Che è la questo deve essere denunciato la perché la nessun partito italiano ha mai tirato fuori questo problema. E Io lo so esattamente perché ci sono aziende con cui lavoro e collaboro che hanno diritto a questo bonus e lo chiedono perché lo Stato prevede di poterlo dare su questa cosa qui io mi aspettavo che alcuni partiti facessero veramente una lotta quei partiti che avevano detto che la nostra piccola e media impresa le 2, le 15, le 20 i 20 dipendenti con gli imprenditori che lavorano in azienda dovevano essere quelli che portavano l'Italia fuori da questo eh, da questo problema, invece per, sono quelli tassati aiuti per le piccole e medie aziende aiuti per fare energia rinnovabile, ditemi dove sono. E comunque l'ultimo dato ufficiale, però attenzione, riguarda solamente gli utenti che sono nel servizio tutelato, non quelli nel mercato libero che magari hanno deciso come Tony di decidere un prezzo fisso per un tot di mesi, ma oggi è uscita la quotazione di Arera. L'aumento delle bollette rispetto al del all'ultimo trimestre del 2021 per l'elettricità sarà del 55% e per il gas sarà del 41,8%. Questi sono valori con un comunicato ufficiale che oggi Arera ha dato il 30 dicembre con il prezzo del primo di gennaio. E non ci sono aiuti per chi vuole fare rinnovabile? Non ci sono aiuti, bisogna che ci arrangiamo. Per le aziende o... non ci sono aiuti, per, per i privati ricordiamo che c'è il 50% eh, eh, di incentivo. Sì, ma perché per non ci no. aiuto anche per le aziende? Perché lo Stato non impone di fare gli ah, aiuti? I soldi da dove es escono per pagare tutta sta gente? Da attività produttive o no? Lo so, lo so. Dopo no, il 110% so che c'è adesso per, per, per, i, per i privati. Scusate Tutti un mi attimo. Che è un problema, che è un casino di documenti. Non Faccio lo Faccio so, parlare adesso vero. un attimo, scusatemi, però l'abbiamo tenuto. L'esperto di energia, adesso non, non, non rammento il nome, ha detto che queste aziende sono previste insomma, gli aiuti a queste aziende e c'è un elenco pubblico, perché non può fare alcuni nomi e rischia di essere quel Questo Questa non l'ho capita, ma no, si beh, facciano i nomi? Potrei fare, potrei fare le... aziende cementifere eh, a livello italiano, le più grosse aziende, le aziende metalmeccaniche, sono tutte le aziende più grosse, le aziende di produzione manifatturiera, le più grosse a livello italiano, ma anche chimiche, eh, sono solamente vincolate a un'efficienza energetica in base ai consumi e alle produzioni che hanno all'interno dell'attività. Sì, sono... Ma questa è una distorsione del mercato? In certo, primis, assolutamente, posso... assolutamente. Ecco, assolutamente. Prima, prima cosa, e in, in secondo luogo, che è ancora più grave se vogliamo, poi perché questi aumenti vengono assorbiti anche dalle famiglie a monoreddito, che adesso con un'inflazione reale, che non è quella del, dell'Istat, che mi viene da ridere quando le vedo, ad esempio, è, è pubblicato ormai su tutti quanti i quotidiani, l'aumento della frutta e verdura è del 30%, io vorrei sapere dove vanno questi dirigenti, con quale paniere dei beni fanno le statistiche, vadano a fare la spesa, anche qualche ministro dell'economia, vada al supermercato. E si oh, renda conto sentiamo, realmente di qual è l'inflazione. Sentiamo cosa Abbiamo perso il potere di acquisto di oltre un 15% negli ultimi due anni Anche, in di, più, anche, di, più, che, anche eh. di più, anche di più. Eh, e poi vengo al dottore al dottor Vicentino perché le, le faccio già la domanda. Lei ha detto che, ehm, così che ha detto, aspetta, i draghi. Eh, ah. <ride> no, so, sono curioso i draghi sono lo sbando mi risponde dopo a questo sì, sì. però prima voglio farvi sentire quello che ha detto eh, Zabeo, Paolo Zabeo della Cgia di Mestre ascoltate dura 25 secondi ascoltiamolo i distretti delle materie plastiche di Padova e Treviso le fonderie vicentine la termomeccanica di Padova e di Verona il vetro di Murano sono allo stremo il Governo deve intervenire nuovamente e potenziare le misure di abbattimento degli oneri impropri, introdotti con la manovra di bilancio. Altrimenti una parte importante del nostro sistema produttivo regionale rischia di fermarsi. Questi sono i grossi problemi, amici che ascoltate. Eh, scusa un attimo, Dottore. Vero, Sindaco Federico Barbierato? Guarda, io ti posso dire che stiamo registrando ormai da un anno a questa parte anche nel comune come il nostro e in altre realtà simili è un aumento della povertà delle persone, di famiglie che stanno scivolando nella, quasi nell'indigenza e che non sappiamo più come aiutare perché poi le risorse dei comuni come sapete sono, sono limitate, ma abbiamo parecchie, parecchie situazioni che sono... Eh, emerse con forza stante la precarietà che c'è nel mondo del lavoro e del turismo negli ultimi anni e mezzo almeno e, e l'aumento in parallelo di tutte queste bollette del, delle spese connesse alla casa in particolare che stanno facendo scivolare molte famiglie eh, nella povertà e quindi è evidente che se non troviamo qualche strada per, per dare un sostegno concreto a chi ne ha bisogno rischiamo di darne a chi non ne ha bisogno, e, e, penalizzando sempre le, mm, le piccole imprese gente. E, e soprattutto i pensionati a reddito fisso o quant'altro che perdono in questo modo potere d'acquisto. Certo, uh, dottore allora tornando... allora tornando al discorso perché, io ti, ho mandato, scusate, tu, Vito, perché ti ho mandato quel, quel messaggio là, perché Sostanzialmente, eh, tutta questa storia dei tamponi che vanno fatti in continuazione, eccetera, dei vaccini che si devono fare ogni due mesi, ma ricordiamoci che il vaccino attualmente è passato da un 70% a un 35% di efficacia in cinque mesi. Cosa vuol dire? Che tu praticamente, se vuoi avere un minimo di 50% di efficacia, dovresti fartelo ogni due mesi e mezzo. Adesso con la variante Omicron, le, le informazioni che ci arrivano è che l'efficacia del vaccino scende di un altro 30%. Cosa, cos il vaccino te lo fai ogni due mesi? Bon, detto questo, cosa succede? Che questa, questa confusione, che dicevo appunto questo, questo caos, porta a che cosa? Porta a un aumento delle quarantene, porta a, uno, a un aumento della, della, della gente che eh, non può farsi il super green pass perché bisogna fare la, la doppia vaccinazione al il tampone, tripla vaccinazione al tampone, cioè praticamente pro, porta a tutto un blocco del, del discorso del turismo e quindi questo si riallaccia a tutti questi discorsi qua che abbiamo fatto oggi che effettivamente io, devo essere onesto, ero fuori perché quindi mi è fatto anche piacere partecipare perché ho capito anche altri aspetti che giustamente io siccome sono dentro a un, un settore molto ristretto vedo il mio e quindi praticamente è chiaro che c'è un disastro a questo punto di vista qua se mi permetti eh, Vito adesso, oppure fra un minuto, perché a parte stiamo andando in, quasi in, in chiusura, io ero venuto qui per dare un messaggio, perché tanta gente mi arriva a me che è impaurita, quindi rientra nel, nel discorso che facevamo prima che era molto molto impaurita. Ecco, e c'è anche il grosso problema che i medici di famiglia, e tu me lo dicevi anche prima, loro non intervengono, addirittura sembra che abbiano anche della degli ordini dall'alto, o meglio, sono autorizzati a non intervenire. Questo cosa è che porta? Che io do un consiglio rapido, perché io, per te, io non sono un medico, però do delle inf inf informazioni scientifiche. Quindi chi, chi comincia ad avere la tosse, primi sintomi, cosa deve fare? Ci sono dei farmaci da banco che uno può sicuramente avere in casa senza la ricetta del medico, che è il lavaggio con il betadine, ve lo andate a vedere quello mi, mi, mi porta alla riduzione dei ricovi della mortalità 87-88% è il rimedio più efficace in assoluto, costa 8 euro ti serve per tutta la, per tutto, per, per tutta la cura poi c'è il bisolvone 8, eh, da, con, cioè il, il principio attivo in realtà sarebbe la bromexina che lavora come antivirale non, non soltanto per il covid ma anche per l'influenza, quindi ripeto, chi comincia ad avere la tosse, i primi sintomi influenzali, siccome tu non sai che cosa hai, questa è la verità, quindi la gente va in panico subito, ho il covid, non ho il covid, faccio il tampone positivo però diventa negativo, sono due discorso che ti dicevo prima, un vero caos. Quindi Bromexina sì, quindi Bisolvone 8 mg, 3 compresse al giorno. C'è uno studio, poi eventualmente chi ha voglia ne parleremo un'altra volta. Altro elemento importante, Università di Padova, eh, anziani ricoverati, in, in, quindi erano già abba, ab, abbastanza gravi, dando dosi alte di vitamina D, praticamente hanno ri, ridotto il passaggio dalle terapie, diciamo così, normali alla terapia intensiva dell'80%, quindi noi abbiamo tre elementi, che sono potentissimi. Poi, se uno vuole alzare anche il glutatione, che, poi, che è poi quella molecola che aveva parlato Montagné già eh, all'inizio, all, all che lui quando gli hanno detto, Ma eh, Montagné tu ti vaccino? Io eventualmente mi prendo il glutatione. E lì, eventualmente anche quello è un farmaco. Ecco, non, se uno, se, se, lì ci sono diverse soluzioni. Comunque se uno vuole usare il farmaco, chiaro che ci vuole la ricetta, però eventualmente ci sono anche altre scelte, quindi ripeto, alla gente che arriva che mi dice ma io non so cosa fare, ecco, ehm, tenete presenti questi quattro rimedi, naturalmente chi ha problemi, allergie, eccetera, faccia riferimento sempre al suo medico, ripeto io non sono un medico, non vado a ma curare beh, Ma se il medico poi non, non interviene, questo è il problema, capito? Perché... Dito, ascoltami, io non posso dire che cura le <ride> persone, quindi giustamente io devo dare le informazioni. Quindi la gente, se vuole, allora completo l'opera, io ho un sito che si chiama protocollovisembal.com Dino meglio, dire più piano. Proto protocollovisembal.com Nel menu c'è un menu che è scritto Covid, pronto intervento, lì ho scritto tutto quello che c'è da fare con i riferimenti degli studi in forma scientifica, quindi io non voglio essere poi accusato di prescrivere farmaci, no, io praticamente però sono autorizzato, come tutti noi dovremmo essere autorizzati, a dare le informazioni che ci sono, informazioni corrette, informazioni diciamo. corrette, scientifiche, Scientific. e quindi ecco, se... Qualcuno ha dei dubbi, vada lì e sicuramente troverà tante risposte. Perfetto, te l'ho fatto dire, hai visto? Bravo Vito, ecco. Dio è con noi. Dio sarà sempre con <ride> noi. Siccome siamo quasi in chiusura, io vorrei dire, eh, dire con l'avvocato amato, che è sempre pronto a rispondere alla mia chiamata, come concludiamo la serata, avvocato? Un minuto e mezzo, perché devo dare la parola velocemente anche a qualche altro che vorrà. Rapido, per favore. Guarda, eh, ascoltando l'ultimo contributo che hai dato, interessante, mi veniva in mente una considerazione, Vito, che la nostra economia in realtà non è compatibile con l'idea di fondo dell'Unione Europea, perché noi siamo per le eccellenze, per i distretti. L'Unione Europea è per le assimilazioni, le fusioni, è, è, è un prodotto st standardizzato per il mercato globale. Noi siamo l'eccellenza del Made in Italy, noi siamo esattamente l'opposto di questa idea. E forse sai, è proprio per questo che vogliono farci fallire. Benissimo, bravo. Uh, sindaco, vuoi chiudere? Ah, io vi saluto, vi ringrazio e faccio sempre l'appello... Abano è una città eh, sono che tiene i suoi effetti miracolosi per chi viene a visitare e chi viene a, a, a rilassarsi nel nostro territorio anche in questa situazione di emergenza, perché i nostri hotel sono tutte le strutture sicure che hanno dei protocolli molto molto rigidi, per cui sono, nonostante il periodo, sono comunque aperti e un saluto va a tutti gli imprenditori che continuano a lavorare perché la nostra città comunque è la città termale più cercata nel web in Bra Italia bravo e grazie, bravo Federico Bravo zel, per chiudere 30 sì. secondi 30 secondi io dico forza a tutti andiamo avanti, non facciamoci intimorire non facciamoci spaventare perché ormai non ce ne raccontano più le barzellette e le bugie e prima o poi qualcuno dovrà renderne conto agli italiani di quello che è accaduto quindi avanti tutta e non molliamo teniamo duro Favero 30 secondi anche per te senza polemica però il Veneto ha 18 miliardi di residuo fiscale quando sento un sindaco che dice come amano che la sua popolazione sta diventando sempre più indigente mi, viene, mi monta proprio la rabbia perché significa che i sindaci veneti e in particolare la regione non stanno facendo nulla per trattenere qui le risorse del Veneto questo è intollerabile Luce che ha niente. Luce che ha 30 secondi anche per te. Luce non ti sento, se non accendi non ti sento. Eh. Eccomi qua, io dico, io dico solo una cosa, che la gente deve aprire gli occhi e capire che, che qui ci stiamo giocando il futuro nostro, dei nostri figli e se non apriamo gli occhi e cominciamo a mandare dei segnali forti a questa classe politica qua tutta, perché ormai è tutta allineata, è solo un mix, un, mix, un minestrone che non c'è più né destra né sinistra, sono tutti allineati per farsi gli affari loro, dobbiamo mandare un messaggio che siamo stufi di queste continue prese in giro, perché ma, la sarà molto ma molto duro il futuro. Grazie Lucio, grazie. Bracesco. È 30... il solito discorso che ti ho sempre fatto, che noi piccoli imprenditori medi siamo da soli e io devo, io sono 50 anni o quasi che vado all'estero, tutti italiani all'estero e tutti gli stranieri che io conosco hanno un grande rispetto per i piccoli e medi imprenditori italiani. Punto. Grazie. Questa è la verità che mi hanno sempre detto. Tragico... E che sono d'accordo. Tragico. Qualche trasmissione che vanno, che vado, mi danno sempre ragione. Dopo però fanno l'esatto contrario. Sono stanco di questa situazione. Grazie. Dottor, per chiudere. Ah niente, eh, intanto ti ringrazio di aver inibitato. Eh, cioè io ripeto, vedevo soltanto un piccolo pezzo che è il mio, che è anche tragico in un certo senso perché ho a che fare con la salute della gente però toccavo adesso le realtà loro, effettivamente mi sto rendendo conto che qui stiamo giocando delle partite molto grosse. Quindi per forse chiudere Italia, allora al, io, al consulente dell'energia. Io esco dall'energia e mi auguro che ci sia maggiore eh, disponibilità tra vaccinati e non vaccinati e si elimini questo grosso contrasto che la nostra politica ci ha creato. E anche dentro le famiglie i conflitti sociali che si sono aperti perché uno vuole vaccinarsi o non vuole vaccinarsi si esauriscano e uniti usciamo da questa emergenza, che è un'emergenza che comunque possiamo assolutamente superare. Hanno salutato tutti, mi pare, ho fatto il giro di tutti. C'è qualcuno che manca? No, manco sono io. Ma io devo dire soltanto grazie, grazie a voi che siete in remoto, voi che siete presenti. Grazie per aver dato agli italiani, non tutti, perché se seguissero di più io sono convinto che capirebbero molto di più, perché i nostri ospiti sanno spiegare meglio di quei quattro cialtroni invitati costantemente, arroganti e pieni di M che ci sono in giro. Qui c'è gente che sa quel che dice perché le loro considerazioni sono attinenti alla realtà e non ai padroni tutto qua grazie, auguri a tutti buona salute e che Dio ci benedica tutti quanti, buonanotte